Ciao, buongiorno, eccoci nuovamente insieme per un altro appuntamento dedicato alla musica. E sono andata nuovamente negli archivi per cercare qualche eh, vinile che possa domani magari così tenerci compagnia, come sempre a partire dalle ore 9. E allora ho, ho pensato di eh, cercare delle donne che ancora una volta potessero tenerci compagnia e così ho trovato lei, Victor Laszlo, poi ho trovato Amy Grant e infine Gloria Estefan. Beh diciamo che qualcuna più o meno famosa eh, qualcuna magari è ancora da eh, diciamo così ricordare perché non ce la ricordiamo più ma sicuramente saranno grandi brani musicali che passeremo domani quindi io vi aspetto come sempre mi raccomando partire dalle ore 9 e spero che insomma ancora una volta sarete in tanti per parlare di musica per chiacchierare con me darmi suggerimenti magari dirmi anche qualcosa in più su queste grandi artiste internazionali. Vi aspetto e eh, mi raccomando domani alle ore 9. Ciao!